Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Costa una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! Ciao amici di Teologia 1, sono Francesco ed eccoci qui in un altro video della playlist pastorale rivolta ai giovani, nel canale di Teologia 1. Abbiamo parlato l'ultima volta di Davide e in questo video ci soffermiamo in modo particolare su Daniele. Daniele è uno dei più grandi profeti dell'Antico Testamento, in modo particolare per quello che riguarda le rivelazioni degli ultimi tempi. È un punto di riferimento per l'Apocalittica, ha delle rivelazioni, delle visioni uniche. Ma prima di, questo, di essere questo grande uomo di Dio, Daniele è un giovane come me e come te. E attraverso il capitolo 1 noi possiamo vedere il primo grande impatto che ha il giovane Daniele in Babilonia subito dopo la deportazione. Il primo insegnamento che possiamo trarre dalla vita di Daniele, del giovane Daniele che si trova in Babilonia, è quello di non perdere mai la nostra fede. Perché Daniele si trova subito davanti dei cibi e delle bevande consacrate a delle divinità pagane che venivano direttamente dalla tavola del re, Nabucodonosor. E lui sceglie in cuor suo di non contaminarsi, sceglie in cuor suo di continuare a onorare Dio con la sua vita e quindi esercita la sua fede invece di perderla sfida agli stranieri e per dieci giorni si nutre solo di legumi e di acqua in una situazione assurda in una situazione dove sembra non esserci via di uscita Daniele esercita la sua fede e il Signore lo benedice lo ricompensa e dopo quei dieci giorni si troverà a essere davvero Benedetto da Dio troverà intelligenza, e sapienza come nessuno degli altri giovani col, stranieri con lui e sicuramente dieci giorni di legumi e acqua non ci faranno diventare più intelligente non ci faranno diventare come Daniele ma Daniele ci insegna a non perdere la nostra fede non perdiamo la nostra fede in qualsiasi situazione ci troviamo ad affrontare Daniele poi ci insegna oltre a non perdere la nostra fede, a non perdere la nostra identità. Perché Daniele appena arriva in Babilonia subito gli cambiano il nome. Non sarà più chiamato Daniele dagli stranieri, ma verrà chiamato Baltazar. È come se volessero estirpare quello che c'è dentro il cuore di Daniele, le sue origini ebraiche, le sue origini di essere un figlio di Israele, un figlio del popolo di Dio ma Daniele col suo comportamento ci dimostra in tutto il libro in tutta la sua vita che lui rimane un figlio di Israele lui rimane un membro del popolo di Dio ecco Daniele ci insegna attraverso la sua vita di non perdere la nostra identità perché se non perderemo la nostra fede noi non perderemo neanche la nostra identità se abbiamo creduto nel Signore Gesù se abbiamo sperimentato la grazia di Dio se siamo nati di nuovo noi siamo figli di Dio e qualsiasi situazione ci troviamo ad affrontare possiamo anche essere deportati in Babilonia possiamo vivere qualsiasi cosa ma noi rimaniamo figli di Dio Daniele ci insegna, ci sprona a non perdere la nostra identità noi siamo figli di Dio qualsiasi cosa dobbiamo vivere qualsiasi circostanza dobbiamo affrontare e infine Daniele ci insegna a non temere il confronto. Questo, questa playlist è rivolta ai giovani e spesso noi giovani rischiamo, soprattutto eh, tramite i social o altre situazioni, di confrontarci con gli altri e di temere il confronto, di soffrire il confronto, perché non ci vediamo mai abbastanza, non ci vediamo mai belli, intelligenti, brillanti come gli altri, ma vediamo sempre quello che manca in noi e rischiamo di soffrire questa cosa. Daniele invece non ha paura del confronto e ci insegna a non avere paura del confronto, perché infatti dopo il digiuno di legumi e d'acqua viene portato davanti al re e ha un'intelligenza unica, ha una saggezza unica rispetto a tutti gli altri che non, che non erano insieme a lui. Daniele ci insegna a non avere paura del confronto. Noi non dobbiamo avere paura di confrontarci con gli altri perché gli altri non sono il nostro modello gli altri non sono il nostro esempio da seguire il nostro punto di riferimento ma il nostro unico vero maestro è il Signore Gesù il nostro unico modello è Lui quello a cui noi dobbiamo mirare, puntare cercare di assomigliare con tutto il nostro cuore con tutta la nostra vita è il Signore Gesù perciò caro giovane che stai guardando questo video voglio spronarti a guardare a Gesù, voglio spronarti a non perdere la tua fede, voglio spronarti a non perdere la tua identità, perché Dio ha un piano speciale per la tua vita, Dio eh, ha un occhio di riguardo per i Suoi figli e vedrai che qualsiasi cosa ti, tro ti trovi ad affrontare, Lui sarà con te. Daniele ci insegna che nonostante la deportazione, nonostante si trovi eh, in Babilonia e in modo particolare alla corte del re, di un re straniero, Daniele rimane fedele al Signore, ma soprattutto il Signore rimane con lui. Quindi qualsiasi cosa devi affrontare, ricordati, Dio sarà con te. Lo staff di Teologia 1 prega per te e ti auguriamo ogni benedizione. Dio ti benedica. Ciao.